Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come ogni giovedì, siamo ritornati con il nostro appuntamento di Serie B di futsal. Siamo tornati con il solito appuntamento di calcio a 5. Vediamo Fabio come si comporterà. Oggi c'è il Bologna, partita molto interessante, avversario di livello. Capiremo dunque come si comporteranno. Anche con le assenze che oggi sono molto importanti. Sia Nicola Scalaia che Roberto Conti out. Vedremo quali saranno le risposte della squadra di Baricella e come se la caverà, nonostante tutto. Anche Fabio ha avuto un piccolo affaticamento in settimana. Motivo per cui si è allenato di meno rispetto al solito. Ha fatto un allenamento su 3. Quindi vedremo se giocherà, come giocherà il Balsa in generale. E vedremo un po' quali saranno le dinamiche interne. Noi adesso andiamo in macchina, risponderemo alle vostre domande e ci apprestiamo ad entrare nella partita. Bologna Balsa. Nuovo content Fabio Di Mauro che guida. Oggi vi porteremo la guida di Fabio, analizzeremo come guiderà. Andiamo ad analizzare tutti i suoi aspetti. Eccoci dunque in macchina per rispondere come sempre alle vostre domande. A fianco a me, però, non c'è Fabio che sta guidando in questo momento, ma c'è Antimo. Beh, non lo vediamo in buone condizioni. Si è fatto male una spalla, dunque vuoi parlarci un po' di cosa è successo? Oddio, sì, non so quante persone possa interessare della mia spalla, però ho avuto un problema. Mi è uscita tre volte nel giro di pochi minuti. Ho dovuto fare un intervento di artroscopia. E quindi niente, adesso devo aspettare un pochettino per rimettermi in sesto. E quindi oggi la cabina di regia te la fido a te, Fre, te la senti. Oggi, qualora non riprendessi qualcosa, sappiate che la colpa non è mia, bensì di Francesco Di Mauro. Ah, io invece mi difendo dicendo che non è colpa mia, ma è colpa di chi mi ha messo in questo ruolo. Penso che comunque se Antimo mi avessi scaricato il pallone in quella partita di calcetto, non mi sarebbe mai fatto male la spalla. La e... ridaglia, Madonna, la mena un sacco Questa cosa dovevi scaricare la palla all'indietro. Lui si è fatto male in un impatto con un avversario perché non avevo scaricato il pallone. E da lì in poi non si è più ripreso. Che causa del suo malpe anche a se stesso. Ragazzi fake news non è niente vero Quello che ha detto Fre io mi sono fatto male Perché Fabio mi ha picchiato Violenza domestica Lo vedete così tranquillo, timido, umile Ma in realtà lui è una persona violenta che alza le mani Quindi dite no alle persone così e basta Sì Fabio si sfoga con la violenza sui suoi fratelli Andiamo a rispondere alle vostre domande come sempre Andiamo con la prima domanda Che in realtà è un commento da parte di Valerio Mamma mia quanto parla quello con i capelli lunghi A tratti odioso deve sempre mettere l'ultima voce Come ti difendi? Ma no io non mi difendo Fre Anzi do ragione a Valerio C'è ragione sono estremamente odioso Tant'è che ti invito al prossimo video qua con noi Così faremo fare tutti i commenti a te e poco no. altro No scherzo comunque Ci eh. sta Valerio Non si può piacere a tutti Siamo tutti con te Valerio Domanda di Samuele Pino Domanda per i fratelli di Fabio Avete mai giocato a calcio? Che esperienza avete nel mondo del calcio a 11 o nel futsal? Allora sì no Per quanto mi riguarda ho giocato a calcio una decina di anni Ho giocato anch'io nell'Etrusca Poi sono andato a Portuense Argentana e Infine ho giocato al Consandolo Squadra in cui sono arrivato a ridosso della prima squadra Dopo per motivi lavorativi fondamentalmente non sono più riuscito a portare avanti questo impegno. Pianta stabile e mi sono dato al calcio a 5 in maniera amatoriale con amici, cose di questo genere qui. Però, oh, magari potremmo riprendere fra qualora il popolo di YouTube ce lo chiedesse. Abbiamo visto che a tanta gente è piaciuto il content 3 contro 3, magari potremmo portare qualcosa di più serio. Sì, io più o meno le mie tappe calcistiche, che avevo già detto nell'ultimo video, ho giocato comunque per 12 anni anch'io, da quando avevo 5 anni, ho giocato i primi due chiaramente fuori un po' per divertirmi. Poi ho iniziato a giocare seriamente in porta e l'ho fatto più o meno a fine 17, nelle stesse squadre in cui ho giocato Fabio, più o meno. Quindi, sempre Alfonsina, Argentana, Portuense e così via. E adesso ci sì, sono fermo, quindi il prossimo anno vado. Se rigiocare, non so neanche dove, non so come però lo valuterò in generale comunque il gioco per divertirmi, mi piace fare così e penso che sia la cosa giusta onestamente. Ringraziamo anche De Fogliolina che ha lasciato un commento bellissimo nell'ultimo 3 contro 3, Francesco è fortissimo, attimo la rivelazione. Ti ringraziamo De Fogliolina e dai, allora cercheremo di farvi vedere più spesso quanto siamo forti o scarsi. Allora andiamo dentro con la prima domanda per Fabio, domanda rivolta alla Mattia Persico che chiede Fabio come l'hanno presa i tuoi compagni che fai lo youtuber? Sei un grande? Eh l'hanno presa benissimo dai. Alla fine in tutte le squadre in cui sono stato hanno sempre presa bene, è una cosa che generalmente fa piacere. In questa squadra particolarmente ha fatto molto piacere a tutti L'hanno presa molto bene No, comunque sono tutti molto felici di comparire su YouTube Si divertono anche con i vostri commenti Quindi dai, si divertono, fa piacere a tutti Andiamo con la domanda di Francesco Mollo Domanda per Fabio Come mai sei partito dalla Serie B anche se è la tua prima stagione? Ho avuto la possibilità di iniziare dalla Serie B Mi aveva scritto il direttore sportivo già quest'estate Poi avevo deciso di continuare con il calcio a 11 Già avevo il dubbio perché mi piaceva molto il calcio a 5 Niente, quindi mi ha scritto il direttore sportivo Balsa. balza Poi li ho riscritto io questo inverno tra l'altro visto che negli avversari di oggi c'è Anzaloni, ti ricordi chi è? L'ho affrontato la prima volta quando ancora giocava a calcio nella spalla mi sembra E poi anche diverse volte intorno tornei estivi vabbè Già da piccoli nel calcio a 11 l'ho affrontato diverse volte E anche il tuo primo approccio nel calcio a 5 è stato con lui no? Sì è vero anche a Limolese e Anche quando ho fatto il primo a Limolese calcio a 5 c'era anche lui Allora andiamo dentro con la terza nonché ultima domanda di Silent Di Aie che ci chiede Ciao Fabio, quali sono le principali differenze rispetto al calcio a 11 a livello di comunicazione con i compagni? Sì dicevo che c'è un tipo di comunicazione molto più diretta. Essendo che siamo tutti vicini. Il ministare è a un metro dal campo, quindi lo sentiamo benissimo. E non siamo tutti sparpagliati per un campo. Quindi, sì, questo c'è cioè una comunicazione un po' più diretta, più un senso forse di unione. Dunque, eccoci arrivati a Casteraso, qui che ci sarà la partita, e qui che ci sarà Bologna-Balsa. Dunque, scendiamo e apprestiamoci a prepararci alla partita. Eccoci dunque con Fabio. Siamo alle prepartita di Bologna-Balsa. Oggi è partita molto difficile, ci sono 24 punti di distacco tra le due squadre. Insomma, come siete preparati a questa partita e come stai anche te? Beh, diciamo che molti avevamo avuto un po' di problemi, è una partita in che abbiamo un po' di difficoltà. Abbiamo avuto un po' di mancanze, un po' anche di difficoltà negli allenamenti, molti ne hanno saltati. Comunque vediamo come andrà, ce la metteremo comunque tutta per sostituire chi manca e di far notare il meno possibile le loro assenze. Dunque, te come stai? So che comunque non hai disputato tutti gli allenamenti che erano a disposizione, cos'hai? Ah, si sì, ho avuto un leggero affaticamento. Comunque adesso è tutto a posto, sto bene. Spero che non incida il fatto di aver fatto solo un allenamento. E niente, comunque do al massimo, adesso sto bene. Oltre, magari Antonio non al 100%, mancano Calaia e Conti, entrambi squalificati di. Tra l'altro c'è anche Pozzi che con un eventuale cartellino andrebbe in diffida Quindi chiaramente le assenze del Balsa possono essere pesanti oggi Dunque come pensi che possono incidere due assenze così pesanti come quelle di Calai e Conti? Sì, sicuramente sono assenze pesanti Come ho detto prima cercheremo di fare tutto per far notare il meno possibile le loro assenze Pensi che oggi il mister ti darà la fascia di capitano? <ride> <È> il mister è <ride> il Ciao mister fascia di capitano a Fabio oggi. Allora eccoci Fabio anche con le mie domande, oggi arriva il Bologna la seconda della classe, una partita comunque difficilissima te però vieni anche da un periodo positivo i quattro gol che hai segnato in under e che hai visto YouTube pochi giorni fa possono essere un incentivo in più a fare meglio oggi O comunque più consapevolezza. Eh sì sicuramente è stata una partita che può dare dal punto di vista della consapevolezza, dei gol aiuta, però comunque è un, tutto un altro livello, è tutta un'altra partita ed è completamente diversa, quindi è da approcciare in modo diverso, cambia tutto. Sicuramente devi ripartire dall'entusiasmo che ti hanno dato i quattro gol Sì certo, quello aiuta sempre, anche segnare aiuta a fare altri gol e quindi devo cercare di sfruttare quelli fatti per no, cercarne no. di fare altro ok allora noi adesso lasciamo andare fabio a cambiare e a preparare a questa partita noi andiamo dentro mettiamo sull'attrezzatura e vi introduciamo la gara per ragioni di copyright eccoci all'esterno del palazzetto dello sport di castenaso palazzetto che quest'oggi vedrà in scena la ventesima giornata del campionato di serie b di futsal bologna balza una partita molto difficile per il Balsa. sicuramente gli avversari sono favoriti terzi in classifica diversi punti di distacco tra le due squadre vediamo come si comporteranno date anche le assenze sicuramente il balza non parte favorito balza sicuramente che non parte come favorita anche perché dagli ultimi incontri esce un pochettino con le ossa rotte? 4-2 Arpinova, poi dopo c'è stato un declino totale. Oltre al 6-0 dell'Olimpia Regium è arrivato un 2-2 dal sapore agrodolce perché, oltre al risultato, è mancato anche un po' l'approccio alla partita. Bologna invece reduce da quattro risultati utili di fila, il balsa solamente uno. Sì, Bologna che arriva anche sicuramente in buone condizioni a questa partita da un 2 2 con l'Olimpia Regium. Quindi questo dimostra anche quanto la squadra di Bologna sia effettivamente molto forte. Tra l'altro, miglior marcatore José Revert. 23 gol stagionali, grande pericolo, grande laterale. Ho giocato tante stagioni nel Levante, 3 stagioni comunque in Spagna, e sicuramente Presenta come uno dei pericoli principali della partita di oggi. Bologna, che, tra l'altro, è stata l'unica formazione ad essere riuscita a fermare l'Olimpia Region fra tra andata e ritorno. Nessun altro ci è riuscito. Questo è un altro fattore in più per cui temere la partita di oggi. Tra l'altro, la prima vincendo, cosa che non, non c'è riuscita nessun'altra squadra in questo campionato. Dunque, adesso prendiamo posizione in tribuna e apprestiamoci ad assistere al match. Andiamo. Andiamo. Tutto pronto al palazzetto dello sport di Castenaso. A breve, assisteremo a quella che sarà la ventesima giornata del campionato di Serie B di Futsal, il big match, il derby. Bologna Balsa. E oggi il fascino al match non manca, una partita delicatissima fra le squadre bolognesi Vedremo come se la caverà il balza che deve rialzare la testa dopo un solo punto trovato nelle ultime due partite Oggi la trasferta è molto difficile ma vedremo come se la caverà la squadra di Andrej Vedremo come se la caverà intanto l'ingresso in campo delle due squadre Il Bologna è reduce da un periodo positivissimo L'unica squadra ad essere riuscita a fermare l'Olimpia Regium e reduce da un 2-2 a -2 esterno E ora vedremo come reagirà anche sulle ali dell'entusiasmo E come si approccerà a quello che oggi è il primo derby di Fabio Di Mauro in Serie B di Futsal sì, eh, vedremo anche Fabio come si comporterà. Tra l'altro, abbiamo visto la prestazione di lunedì, come Fabio se la sia cavata bene, con 4 gol realizzati con l'Under 19, e quindi c'è molto interesse per vedere se riuscirà a continuare la sua striscia realizzativa anche con la prima squadra. Vedremo anche quale sarà la reazione del Balsa, reduce da un periodo poco positivo. Dopo le grandi uscite delle ultime giornate, ha perso un po' di linfa, soprattutto a seguito della sconfitta esterna per 6-0 contro l'Olimpia Regium a Reggio Emilia. Sì, ha perso un po' di riuscita il balza, intanto rivediamo anche la classifica, i punti da Pontedera sono tanti, sono sei, ma da qualche parte bisogna partire per rialzare la testa e la classifica e vediamo se partirà comunque da oggi con il Bologna, nonostante poi il coefficiente di difficoltà altissimo del match di oggi. Oggi due assenze importanti, tra l'altro Nicola Scalaia e Roberto Conti che non potranno dare il loro contributo alla causa Balsa. però questo è un derby, Fred. una partita da dentro fuori. Sì, sicuramente l'assenza di Calaia e Conti non sono assenze da poco, vediamo infatti come si comporterà il Balza anche senza due giocatori cardi eh, come Calaia e Conti. E vediamo se magari Fabio riuscirà ad avere anche più centralità, date le loro assenze E adesso andiamo ad annunciarvi quelle che saranno le formazioni che da qui a breve scenderanno in campo Partiamo dal Bologna che schiera Pacciarone in porta, davanti a sé come ultimo e Laterale destro Cavina, laterale sinistro Rever Cortesi, il capitano e come pivot Radesco Dalla porta opposta invece per il Balsa, troviamo Di Bitonto in porta, quest'oggi capitano Davanti a sé come ultimo Pozzi, laterale destro Ferrante, laterale sinistro Fusca e come pivot Fadiga Che batte ora l'inizio di questa ventesima giornata del campionato di Serie B di Futsal, Fusca ha spazio davanti a sé, può salire il numero 2 che va ora da Pozzi, dunque Ferrante, bello lo stop orientato di Ferrante a superare Cortes, Ferrante, la parata con la manona a sinistra, bellissima la risposta di Paciaroni che si fa trovare subito pronto, andiamo a rivedere anche dal replay, insomma bellissimo lo stop a eludere l'intervento di River Cortes e poi portiere stava andando giù dalla parte destra, in controtempo con la sinistra riesce a neutralizzare il tentativo del set. Sì, molto bravo Ferrante che, appunto, col controllo orientato è riuscito a portarsi verso lo specchio della porta. Bravo comunque anche il portiere del Bologna è subito impegnato. Intanto, seguiamo. Rever Cortes calcia, ma viene murato da Fusca. Riparte ancora Ferrante e ancora Pacciaroni. Mamma mia, come è partito il 7 del Balsa quest'oggi. E come è partito anche Pacciaroni, perché anche questa non è una parata facile. Ancora una volta tiro potente da parte di Ferrante, è veloce ad andare giù, esulta come se fosse un gol. Parata molto importante. Tra l'altro tiro raso terra, vediamo ora la carica di Paciaroni e suoi che li invita a svegliarsi. Adesso è entrato Simone al posto proprio di Ferrante che ha avuto qualche problemino fisico. Adesso vediamo quale sarà la risposta del neo entrato Simone a sostituire un ottimo Ferrante fino ad ora. Adesso fallo da parte di Radesco e danni di Simone che finisce giù. Vedremo per quale soluzione opterà. Parte ora Fusca! Pallone deviato forse sempre dallo stesso Radescu. Tira proprio del pallone Rever Cortez che innesca Marco Cavina. Lo sprint del 17 che fa fuori Simone. Poi va dentro da Guendeline che gioca il pallone al centro. Bravissimo qui Fadiga. Seguiamo ora Fadiga che va da Ferrante che verticalizza direttamente per Eman Maizi. E poi Toschi. Un fulmine a ciel sereno quello dell'otto che però colpisce solamente la parte esterna della rete. Spada che adesso gioca per Guendeline da questi Anzaloni. Punta Ferrante Anzaloni. Sì però adesso il Bologna sta creando qualcosina in più È già arrivata la seconda conclusione nel giro di pochi minuti per La squadra bolognese e adesso Chiaramente il Balsa deve stare attento perché è un po' una fase calante Adesso fallo Di Ayman Maizi che sbraccia su Marco Cavina si prende il primo giallo della partita Ammonito ora il caimano Aiman Maizi, che era diffidato Dunque salterà l'importantissimo match di sabato prossimo Contro la Posa Bologna Intanto il gioco riprende ora con Mordacci Che va a pescare Pozzi Uno sguardo davanti a sé da parte del 9 Che cerca la verticale non positiva Capisce tutto Guendellini che pensa alla conclusione e alla prova La palla si perde a lato Un po' come Valso prima per Anzaloni Insomma il balza è lento ora nella trama di gioco Capisce tutto Spada che va da Cavina Mamma mia di quanto è uscito questo pallone Adesso Guendelin la verticale per Anzaloni Che si allaccia con Pozzi E poi va un destro tenebroso Che però non va a centrare lo specchio della porta Altro squillo Spada che si va a riprendere il pallone Solo va a riprendere anche il numero 11 Che ora torna indietro lo fa con pazienza, lo fa con la collaborazione di Gwendeline Che va da Pacciaroni che a 4 secondi, lo sa Esce ora dalla sua metà campo, carica il destro, lo prova Di Bitonto in due tempi, rischia un po' sulla pressione Poi di Anzaloni non perfetto qui di Bitonto Che però riesce a recuperare bene la sfera Poi innesca Fabrizio Simone e fallo da parte di Gwendeline Pronto a partire il 2 Che poi cerca di andare da Ferrante Ma capisce tutto Anzaloni Cerca di ripartire, qui spada Rischia il sesto fallo Ferrante, fallo che non arriva, poi la conclusione di Pozzi, ampiamente a lato. Sì, comunque ci sta a provare la conclusione, Bazza ci prova quando può attirare verso la porta di Paciaroni, eh, non riesce comunque a trovare il gol del vantaggio, adesso Bologna comunque torna in possesso e il Bazza torna con la propria compattezza. Rever Cortés, va da Anzaloni! A proposito di compattezza è quella che ora è riuscito a sdoganare Rever Cortes con questo filtrante bellissimo in direzione Tommaso Anzaloni che trova il suo quindicesimo gol in campionato nonché diciassettesimo stagionale bellissima girata al volo del 14 ma che palla ha messo José Rever Cortes. Sì, molto bravo Cortés, ma sicuramente la girata di Anzaloni è molto difficile, molto complicata. Si gira in un batter d'occhio e batte. Brucia sul tempo di Bitonto. Rivediamo tutto dal replay. Prima la grandissima palla e poi la conclusione. In girata da parte di Anzaloni. Bravissimo il numero 14. 1-0 Bologna. Adesso Beltrami va a scucchiaiare sempre... In direzione Rever Cortés, ma capisce tutto Ferrante che poi lotta col numero 10 Va ancora Ferrante di rabbia prepotenza, il migliore del Balsa. Che genera anche ora il primo cartellino giallo per il Bologna Più nello specifico per José Rever Cortés. Sì che protesta, però io penso di essere d'accordo con la scelta del di, di, direttore di gara Ferrante cade comunque in seguito a una spinta da parte di Cortés. Perde l'equilibrio e perde un'ottima occasione per cercare go del pari Giusto la munizione, giusto il calcio e munizione per il Balza che è sicuramente interessante da lì Adesso è pronto a partire invece anche Ferrante, ci mette le manone Pacciaroni. poi cerca di ripartire Cortes, ancora Ferrante, mamma mia che partita sta facendo il 7, Rimessa in gioco in favore del Bologna, in favore del numero 21 Romano che vorrebbe battere subito, non ci riesce, ma va ora alla conclusione il 21 dopo il passaggio di River Cortes, qui di Bitonto senza troppe difficoltà riesce comunque a neutralizzare il tentativo del 21. Intanto indicazioni di Veli a Fabio che entra proprio al posto di Gianluigi Ferrante e senza essersi riscaldato quando mancano 2 minuti e 38 secondi al termine di questo primo tempo. Sì, non è facile entrare in questo momento della partita, sia appunto perché non si è scaldato, però anche... Perché a livello mentale è una partita molto complicata, molto difficile Adesso vediamo subito Fabio che cerca di orientarsi all'interno del campo E adesso vediamo la trama di gioco del Bologna con Rever Cortés che affida la sfera a Giampaolo Uno sguardo da parte del 20 al centro, non trova spazi, deve tornare sempre dal 10 Da questi a Guendeline, dunque Romano, anticipo pulito di Pozzi sul pallone Fallo laterale per il Bologna, Guendeline, da questi a Giampaolo Una soluzione... Da parte del 20 la trova in rever Cortez, dunque sempre il 21. Per il 10, dialogano molto bene i giocatori del Bologna. Lo fanno nello stretto, lo fanno in pochi spazi. Adesso si lascia andare rever Cortez che vuole il tiro libero in maniera abbastanza plateale. E adesso scintille tra Simone e rever Cortez con il direttore di gara che va a monire in questo istante, Fabrizio Simone, altro giallo importante si abbassa Fabio che viene ora incontro a ricevere il suo primo pallone di questo incontro, poi si allunga un attimo la sfera ma resiste molto bene alla pressione di spada, prova ad avanzare sempre l'11 di baricella con eleganza e con un'ottima conduzione palla va da Toschi che poi riesce nella protezione del pallone Ai danni di Giampaolo Da questi a Giampaolo Uno sguardo davanti a sé Cerca di premiare Romano Bello l'anticipo di Pozzi Poi Fabio così e così Nel passaggio di ritorno a Pozzi Poi ritrova la sfera Sempre l'11, Che trova un gran numero Prima su Romano E poi su Giampaolo Però il passaggio da parte dell'11 di Baricella Non è direzionato bene Da questi a Guendeline Torna sempre dal 20 che si allunga un po' il pallone capisce tutto Fabio che se lo va a riprendere Poi ottimo il lavoro dell'11 che cerca di gestire bene questo pallone Lo fa anche con la collaborazione di Pozzi Da questi a Fadiga rischia un po' sull'attacco di Giampaolo Poi ritrova il pallone Ancora Fadiga Pozzi 12 secondi alla fine Pozzi trova bene la verticale per Fabio Molto bene anche l'anticipo qui di spada Pozzi viene incontro vedremo se prenderà la palla lui o Fabio La prende Fabio Bello il numero qui è danni di Romano E adesso attenzione perché 6 secondi di gioco e calcio di punizione da posizione interessante bellissimo il guizzo di Fabio bellissimo anche il controllo con la suola sembra essere pronto Pozzi che lascia poi la battuta ferrante col sinistro palla alta, sopra la traversa, tra l'altro soluzione ambigua da parte del prof che ha optato per il piede debole, lo scoreboard segna 0 secondi di gioco, però per il direttore di gara si gioca ancora, arriva ora il fischio della sirena, si conclude così la prima frazione di gioco che dice, Bologna 1 Balza 0, una bella prima frazione di gioco il Balza è entrato molto bene in campo, dopo ha sofferto un po' il Bologna. Sì, il Bologna sicuramente ha fatto un buon primo tempo, però anche il Balza ha tenuto testa una squadra comunque molto forte, buon primo tempo alla parte della squadra di Andrei che comunque ha prodotto tanto, non è riuscito però a trovare il gol del pari. Eccoci al. Termine dei primi 20 minuti di gioco effettivi, il punteggio dice Bologna 1, Balsa 0, una bellissima partita, i ragazzi di Velli Mirandrec sono entrati davvero molto bene in campo, hanno tenuto le distanze, non hanno mollato un solo centimetro, Fabio nei due minuti e mezzo finali è stato assatanato quest'oggi. Sì, il Balsa comunque sta giocando un buon primo tempo, l'1-0 comunque ci può stare per quanto si è visto, C'è cioè da dire che la compattezza del Balsa sta mettendo in difficoltà il Bologna e dà la sensazione comunque di poter anche riaprire la partita. Ora, molto interessante vedere come rinizierà questo secondo tempo, sicuramente i presupposti per vedere una seconda buona frazione di gioco li sono. Presupposti che sicuramente ci sono. Peccato per i gol incassato. Un'ingenuità. Non hanno mantenuto bene le distanze su Anzaloni. Che è stato l'autore della rete, complice l'1-0 per il Bologna. Sì, sicuramente un bel gol quello di Anzaloni. Anche perché la palla in verticale non era facile da girare subito verso la porta. Lui l'ha fatto e trova un bellissimo gol. Fabio è comunque è entrato anche lui bene in partita. Ha dimostrato di essere comunque sul pezzo, nonostante non abbia giocato molto nel corso del primo tempo. Adesso vediamo se gli verrà riservato dello spazio anche nel secondo. Ora noi rientriamo e andiamo dentro con il secondo tempo. Andiamo, eccoci nella ripresa. Eccoci in questa seconda frazione di gioco. Per seguire ancora una volta assieme il derby Bologna-Balsa. Per seguire anche quello che è il duello tra due allenatori Alberto Carobi e Bellimir Andrej, tra l'altro il primo allenato e il secondo, quindi anche una sfida tra maestro ed allievo. Sì e vedremo come proseguirà questa partita, Il primo tempo comunque ci ha mostrato una partita interessante tra due squadre di un livello non troppo diverso vediamo come si comporterà il Balsa se avrà una reazione. Intanto sono partiti ora i secondi 20 minuti di gioco effettivi con il Bologna che assume un pochettino la stessa fisionomia vista ad inizio primo tempo, vedremo quale sarà l'esito della seconda frazione. Ed ora River Cortez che punta Fabrizio Simone poi cerca il 10 di andare a innescare Cavina con la suola ma non ci riesce capisce tutto il 5 che fa esplodere un gran destro. la parata di Paciaroni che risposta del 22 sul tiro del 5 aiutato da Paolo Paciaroni ma l'intervento rimane super e il tiro altrettanto bravissimo Simone prima nella fase di recupero e poi nella conclusione bravissimo il portiere del Bologna tra l'altro uno dei giocatori che prende più legni da parte del Balsa. anzi il giocatore che prende più pali Radesco che torna indietro direttamente dal portiere dunque Paciaroni da questa è River Cortés, Ma non può toccare il pallone Il numero 22 Pacciaroni. Stando A quello che dice il direttore di gara Dunque polemiche Ancora una volta dell'allenatore Parte Simone La respinta di Wendeline Che esorcizza il pericolo Da questi a Simone Ancora il 2 Che va da Pozzi Ha davanti a sé Sempre il numero 4 Poi cerca di inventare qualcosa Poi ci ripensa e va anch'esso da Fusca. Da questi a Fadiga. Si è girato Fadiga. Un gol pazzesco del dottore. Cosa ha fatto qui, attore Fadiga? Che dal da nulla, da un fazzoletto, riesce a trovare la soluzione vincente. Grandissimo gol da parte di Fadiga, è difficilissimo trovare questo tipo di conclusione, lo fa girandosi, vediamo la di Ferrante, un gol importantissimo per il Balza, il gol del pareggio che tutto sommato ci può stare per quanto si è visto fino ad adesso. Un fulmine a ciel sereno, ma che gol ha fatto Ettore Fadiga, un gol alla Olivier Giroud da parte del 3, che ora suona la carica anche suoi, mentre il Bologna deve rimettere le cose a posto. In ogni caso il Balza è partito fortissimo come abbiamo visto anche a inizio del primo tempo, vedremo se riuscirà a mantenere questo approccio. Da calcio d'angolo va a servire Rever Cortes. Pozzi e poi fadiga disinnesca in via definitiva. E adesso calcio d'angolo per il Bologna affidato ai piedi di Guendellini che va da Cavina. Di Bitonto strepitoso in spaccata. Bravissimo Di Bitonto che ha coperto più specchio possibile. compie un miracolo con il piede sinistro. Mantiene il bazza ancora in parità. Fallo laterale in favore del Bologna con Rever Cortes sempre in possesso del pallone. Da questi a Cavina. Innesca sempre molto bene il movimento del 10 Che fa esplodere il destro di Bitonto E poi Pozzi prova a partire Forse c'è un fallo su di lui non secondo il direttore di gara Guendeline cerca di giocare il pallone dentro Qui bravissimo il ripiegamento difensivo ancora una volta Chi se non il maestro se non Ivan Pozzi Guendeline da questi era Radesco Ancora Cortes Dunque Cavina Buono il pallone è in direzione Ansaloni Buca l'intervento di Bitonto Bravissimo ancora una volta Ansaloni che Fa doppietta e fa 2-1. Un gol importantissimo nel momento del bisogno. Chi c'è se non Tommaso Anzaloni col suo 18 gol in stagione? Ancora un gol bellissimo la partita di Anzaloni. Anche questo difficilissimo perché lo fa sempre in girata. Sempre con una coordinazione eccellente. Riesce a fare a perno se stesso con il piede sinistro. E a concludere con il destro e battere di Bitonto per quello che vale il 2-1 per il Bologna. Una partita sicuramente difficilissima. Il Balza però la sta approcciando molto bene. Adesso vediamo il Caimano. Che va a cercare Ferrante Che sbuccia il pallone con il piede sinistro La palla si perde sul fondo Presso River Cortés. Che va vale l'Anzaloni. La sola di Ansaloni per Cavina. Un sinistro magico ad incrociare. Che bacia il palo. E finisce in porta. È 3-1 Bologna. È 3-1 Marco Cavina. Il doppio vantaggio per il Bologna. Gol bellissimo da parte di Cavina. Posizione de defilatissima. Riesce comunque a battere di bitonto per la terza volta. Adesso il Baza ha accusato un po' il contraccolpo psicologico del 2 1. Quattordicesimo gol in campionato. Quindicesimo stagionale. Viene chiamato il tie break da parte della formazione di Velimir Andreici perché. Non ci sta capendo più nulla il balza. Pardon, time out. Viene dunque chiamato ora il time out. Vediamo con Alberto Carobbi che rivendica l'atteggiamento che avrebbe voluto fin dall'inizio. Ed ora Andrej ci deve rimettere le cose a posto. Ora Rever Cortez va dentro, capisce tutto Ferrante che trova l'anticipo. Dunque Spada calcia, ma in maniera troppo timida. Può ripartire ora Toschi, Pozzi, poi Ferrante. Davanti a Siale Ver Cortesi, sposta la palla sul sinistro, Ferrante. la palla rimane lì, il Caimano! E arriva il gol di Ayman Maizi. quarto gol stagionale che poi va anche a zittire. Un dirigente in tribuna con cui ha avuto un problema qualche estate fa e adesso si toglie un peso Ayman Maizi e porta il balzo a meno uno. Bravo Maizi, perché sfrutta lo spazio che ha in mezzo all'aria, si gira in un fazzoletto, realizza il gol del 3-2, non è mai facile comunque segnare e in questo caso Maizi riesce ad accorciare le distanze con il gol del 3-2. Intanto è entrato anche Fabio proprio al posto del Caimano ed è uscito Toschi, è entrato invece Ettore Fadiga, adesso vediamo come si comporterà un Fabio che è entrato molto bene nel primo tempo, vedremo quale sarà l'epilogo di questa ripresa ma seguiamo Beltrami che va dentro Danzaloni, vicinissimo alla, tripl alla tripletta qui. Il passaggio all'indietro lo trova affinando la sfera a Pacciaroni. Poi Beltrami, buca l'intervento, rimessa in gioco. Fallo laterale per il balza, affidato ai piedi di Fadiga che viene a Fabio. Bono lo sto per entrare però la battaglia tra numeri 11 la vince in questo caso il giocatore in maglia rosso-blu che prova a tramutare l'azione da difensiva-offensiva. Il sinistro di sfada, la palla rimane lì, Beltrami. Pozzi, monumentale, ci mette una pezza. Seguiamo ora Pozzi che va da Simone. Da questi a Fabio, che difende molto bene il pallone. Buono il lavoro qui di Fabio, che fa fuori anche Radesco. Gioca la palla dentro, non c'è nessuno. Qui bella la giocata di Fabio, che è riuscito benissimo in protezione. Ma vediamo dalla parte opposta del tentativo di testa da parte di Beltrami. Se non ho visto male, però la palla finisce ben oltre, sopra la traversa. Sì, buona giocata prima di Fabio. Peccato che poi in mezzo non ci fosse nessuno. Questo l'ha portato un po' ad entrare in un vicolo cieco. E adesso. Comunque, il Baza ha bisogno di una reazione che non sta avvenendo. Con Cavina che va... Ora da Spada, il sinistro il palo! Fabio è largo, viene a prendersi questo pallone, Sfida in uno contro uno Cavina. Le finte del 11 che poi torna indietro con la collaborazione di Fadiga. Dunque Pozzi si allarga da Fabio che riceve un buon pallone in mezzo al traffico. Fabio pulisce per Pozzi che cerca la serpentina, poi il sinistro di Pozzi capisce tutto. Ora Cavina che prova a ripartire, chiama Spada alla sua destra, poi dopo... Che padronanza di Cavina che va a scucchiare molto bene per spada. Che va a innescare Beltrami. E arriva anche la rete del 4-2. Non è arrivata prima, è arrivata ora. È arrivata con Matteo Beltrami, il classe 99 che non ha perdonato il Balsa. Bella trama offensiva da parte del Bologna che esce da una situazione piuttosto complicata. Il Balsa ha cercato il pressing alto, ma poi ha trovato invece gli spazi giusti il Bologna e la rete del 4-2. E adesso diventa veramente una montagna da risalire per il Balsa. Decimo gol in campionato, decimo stagionale per Matteo Beltrami che è riuscito a capitalizzare al meglio l'invenzione di Marco Cavina. La cosa interessante è come ha <ride> idealizzato no, la trama di gioco, il numero 17 del Bologna. Adesso seguiamo Fabio che cerca una soluzione la trova sempre in... Gigi Ferrante, intanto vediamo Fabio che comunque è sempre ingabbiato dalla pressione di più giocatori. Il Bologna ora invece cosa costruisce con Beltrami che cerca la verticale, la trova favorendo l'inserimento di Spada che prova ad avanzare. Ora brutto il falo di Fadiga, Ai danni di Alessandro Spade. Si va a prendere anche il cartellino giallo, Ettore Fadiga, un po' di nervosismo di troppo da parte anche del Dottore in questo caso. Vediamo, pronto a andare Marco Cavina che poi lascia la battuta a Osere Ver Cortes! Tocca anche Ferrante col tacco Adesso calcio d'angolo, affidato ai piedi di Mordacci che va dal Caimano Dentro ancora per Mordacci Accorcia le distanze lui Samuel Mordacci Che raggiunge il suo quinto gol stagionale Un gol che mancava da tanto tempo, lo ha ritrovato Samuel Mordacci In un momento delicato della partita Cerca il doppio passo Pozzi, poi cerca l'invenzione per Maizzi Buona la lettura difensiva di Giampaolo Buonissimo anche l'intervento qui di Mordacci che si ruba un pallone importante. Si porta a casa un fallo che caratterizza la quinta infrazione di gioco per il Bologna. Dunque, al prossimo fallo tiro libero, seppur mancano 8 secondi di gioco alla fine dell'incontro. Quindi, c'è da vedere. In ogni caso, ottima. Gli Ultras arrivati quest'oggi al palazzetto dello Sport di Castenaso. Sbaglia tutto. Pozzi ne può approfittare ora. Guendeline Di Bitonto ci mette una pezza e gioca il pallone in direzione Toschi. La palla è uscita. Toschi con la punta, poi deviazione. Prima di Cavina e poi di Giampaolo. La palla si perde nuovamente in fallo laterale. 0 secondi Si aspetta solamente il fischio finale A questo punto il Bologna porta a casa tre punti importanti Che sono stati più sudati Di quanto magari previsto alla vigilia Adesso Toschi gioca per Pozzi E finisce qui Il punteggio Al termine dei secondi 20 minuti di gioco dice Bologna 5 Balza 3 Una bellissima partita Il Bologna però ha avuto la meglio E ora ragazzi del Bologna Si godono il momento Si godono la vittoria meritata E noi ci spostiamo nelle interviste Eccoci nel post partita di Bologna balza Il punteggio finale dice Bologna 5 Balza 3 Una bellissima partita i ragazzi di Velmir Andrei ci sono scesi molto bene in campo, hanno tenuto benissimo le distanze, soprattutto nella prima frazione di gioco. Poi, nel secondo tempo sono calati un po' ed è salito in cattedra un grandissimo Bologna. Sì, comunque abbiamo visto un ottimo Bologna. Penso che all'inizio, forse, abbiano sottovalutato anche un po l'avversario. Il Balza, comunque, ha giocato una buona partita. E peccato perché, secondo me, alcuni gol sono stati presi in maniera un po superficiale. Nel complesso, comunque, il Bazza porta a casa una buona prestazione, però, purtroppo non porta a casa punti. Fabio, molto bene nel primo tempo, il secondo è un po andato in bambola in alcuni frangenti, un po come tutta la squadra. Te come l'hai vista? Dopo poi gliel'andremo a chiedere anche a lui. Sì, la penso uguale. Penso che anche a livello tattico non abbia fatto la miglior prestazione. Non è stato il miglior Fabio che abbiamo visto in questa stagione. Tutto sommato, comunque, c'è tanto da imparare con un avversario così forte. Posso dire che secondo me gli avversari hanno preso anche le misure a Fabio. Perché dopo i 2 minuti e 30 secondi del primo tempo sentivo il mister che dava indicazioni proprio riguardo Fabio. Detto questo, bisogna ripartire da sabato prossimo, dove arriverà la posa a Bologna. Uno scontro diretto, uno scontro per riuscire a risollevarsi in classifica e trovare la vittoria che ormai manca da tre giornate. Allora noi adesso andiamo a sentire Tommaso Ansaloni, autore di una prestazione super, autore della doppietta, che ha inciso sul 5 3 per il Bologna. Tra l'altro è la prima volta che vi portiamo ai nostri microfoni un giocatore della squadra avversaria, un giocatore professionista che ha fatto anche la nazionale andiamo a sentire lui e poi andiamo a sentire Fabio Siamo qui con Tommaso Anzaloni, pivot del Bologna, insomma parto parte una domanda generica innanzitutto complimenti per la doppietta come vi siete comportati oggi secondo il tuo punto di vista se magari aspetta un pochino di più dalla tua squadra Allora, la partita è stata tosta bisogna fare i complimenti ai ragazzi del Balsa e noi abbiamo fatto il nostro dovere non ci siamo fatti troppo nervosire poi magari a livello tecnico sapevamo di essere superiori ma comunque è stata una partita combattuta, alla squadra non posso riproverare niente. Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, dove pensi che possa arrivare il Bologna, qual è il vostro obiettivo per il campionato? Allora non ci nascondiamo Come da inizio stagione Il nostro obiettivo è quello di salire La promozione Magari anche vincere il campionato Adesso bisogna giocare tutte le partite Come se fossero delle finali Perché il girone di ritorno è difficilissimo Si è visto Oggi per esempio il risultato dell'andata È stato con un parziale altissimo Oggi ce la siamo giocata fino alla fine E questo è il bello di questo sport Può succedere di tutto Quindi noi dobbiamo stare attenti E continuare a fare il nostro dovere Inoltre chiuderei con una domanda Relativa a Fabio So che comunque te ci hai giocato insieme E anche contro Insomma se hai un discorso un po' generale su di lui cosa ne pensi e comunque in generale se ti piace il fatto che lui sia passato al futsal allora intanto io guardo tutti i video quindi mi sono fatto un'idea eh, Fabio ci ho giocato insieme ma anche contro a calcio a 11 quando eravamo più piccolini e devo dire che anche vedendolo oggi dal vivo eh, lui sta facendo dei, dei passi da gigante Beh, non è facile perché è uno sport completamente diverso questo io quando sono passato dall'11 al 5 ci ho messo un anno buono per trovare una mia dimensione e oggi ho visto Fabio fa grandi cose poi normale è eh, appena all'inizio però sono contento perché grazie a lui Grazie a voi, questo sport ha una grande visibilità in più che fa bene a noi, fa bene al movimento e poi mi fa piacere che lui abbia deciso di giocare questo sport che secondo me è molto più bello del calcio. Ti da quanto tempo giochi a 5? Ormai sono 5 anni. Prima facevo doppia attività. Ricordiamo classe 2002 quindi comunque mm. giochi da tanto tempo. Allora noi ringraziamo Tommaso Anzaloni per questa intervista e complimenti per aver trovato il quindicesimo e sedicesimo gol stagionale e noi possiamo passare adesso a Fabio. Eccoci quindi con Fabio, insomma, cosa ne pensi della partita di oggi del Bazz? avversario molto difficile, molto ostico, e alla fine il risultato lo dimostra. Sì, l'avversario era sicuramente molto ostico, secondo me. Non abbiamo fatto una brutta prestazione a livello collettivo, però era veramente una scala forte ed era davvero difficile prendere le contromisure. Avevano davvero molti singoli forti e giocavano anche molto bene. Quali sono le difficoltà che hai trovato nella partita di oggi? Primo tempo bene, secondo tempo magari un po' più in confusione a livello anche tattico? Sì, mi sono trovato meglio nel primo tempo, poi sì, nel secondo tempo ho fatto un po' più di fatica. Dovrei un po' riguardare la partita, comunque non avevo bene le idee chiare su cosa fare. Andiamo a sentire quindi le domande che ha attimo per Fabio. Eccoci Fabio anche con le mie domande Sì un primo tempo molto positivo per te Un approccio monster quasi Sei entrato e sei riuscito a fare grandissime cose Il secondo tempo tanto in difficoltà Ma qual è la difficoltà principale che hai riscontrato a livello tattico? Ah, non lo so bene neanch'io Ti ho detto dovrei riguardare la partita Secondo me non avevo bene le idee chiare su cosa fare Ok ok Un'altra cosa che volevo chiederti Visto che avete affrontato sia l'Olimpia Regium che il Bologna E il Bologna è stata l'unica formazione ad essere riuscita a fermare l'Olimpia Regium sia all'andata che al ritorno Secondo te qual è la squadra più forte tra le due? Avendole affrontate entrambe almeno a livello personale Penso che abbiamo avuto più difficoltà con l'Olimpia Regium Oggi un super balza direi che è riuscito ad arginare ampiamente il Bologna Se aveste fatto una prestazione del genere secondo te con l'Olimpia Regium sarebbe andata diversamente? Sì sicuramente se avessimo fatto una prestazione con l'Olimpia Regium di questo tipo Sicuramente saremmo andati meglio Beh Fabio sicuramente a differenza dell'Olimpia Regium una prestazione del genere dà anche morale Perché è fatta comunque con una squadra delle zone alte della classifica E se aveste fatto una prestazione di questo calibro contro il Real Casalgrandese Il punteggio probabilmente sarebbe stato un altro Sì inoltre c'è anche da a considerare che avevamo due assenze importanti Conti e Calaia quindi sì secondo me abbiamo fatto una grande prestazione oggi e se siamo fatto la stessa prestazione con la casa grandese sicuramente non sarebbe andata comandata noi ragazzi vi ringraziamo per essere arrivati a questo punto del video vi ricordiamo come sempre di iscrivervi al canale mettere mi piace al video attivate la campanellina e come sempre commentate in tantissimi tra l'altro ragazzi questo video ci uscirà il giorno del compleanno di Fabio oggi è il 9 marzo quindi mi raccomando fatevi sentire anche con il vostro supporto e con i vostri auguri per Fabio mi raccomando anche oggi che è un giorno speciale e niente noi ragazzi ci vediamo settimana prossima giovedì prossimo un nuovo appuntamento del futsal e vedremo come sarà arrà il Balsa. Con la Bosa Bologna. A giovedì prossimo. Ciao, ragazzi.